Salve a tutti ragazzi, sono AESA2004 e oggi sono in un nuovo video sul canale e sto, facendo, sto portando Fortnite Fortnite perché intanto volevo buttare ancora qualche video giusto così per fare qualcosa e poi perché sono migliorato un po' e volevo farvelo vedere quindi Ah, e poi avevo comprato anche salva al mondo, non mi ricordo se l'avevo già detto e quindi diciamo che ora ho un bel po' di V-Bucks e posso spenderli in uh, qualcosa. Allora, dove potremo andare? Potremmo andare sempre a sponde, va? Tra l'altro, ho fatto delle scoperte che non ho ancora visto persone che l'hanno fatto vedere su Youtube. Ma... Potevo andarmene laggiù però magari la parte che farò dopo ve lo faccio vedere. Ehm, laggiù più o meno. Eh, non lì.. più o meno qua c'è una specie di fenditura marrone e se la picconi ti fa vedere tutto marrone, giallo. E magari dopo ve la faccio vedere. Va bene. E vediamo cosa si può fare. Anzi, laggiù c'è altra gente che troppa. Non sono Sento rumore di gente quella lì. E la Rebolla ci può far piacere. Allora mettiamoci un attimo. Però non ce ne abbiamo bisogno, abbiamo già questo. Uh, lo so, qua c'è il nuovo coso, la nuova arma. Ok, abbiamo un pompa. Visto che c'era un tipo qua prima, però non capisco dov'è. Allora, vediamo un po'. visto anche voi che c'era un tipo eh Vabbè, prendiamocelo giusto per sicurezza aveva droppato qua vabbè ah boh, è stato un po' dilaggata questa magari si chiamola e va bene queste armi ci vanno bene e eh, scusate se parlo sotto voce ma perché eccola giù. Allora ecco, lui ci ha fatto molto male. Però noi abbiamo sempre granate qua wow. aiuto dov'è ok siamo riusciti a ucciderla no non volevo sostituire le vende ok se l'abbiamo caricato va bene curiamoci non avevo appena detto che era migliorato ma adesso ho appena tirato una mirata incredibile eh, meglio che ci facciamo dei materiali prima che sembrata di vederli non costa, comunque ecco eh, riprendiamoci questo lì che... arriva questo ecco adesso torniamo qua sopra non mi ricordo se l'ho già aperto all'inizio ma domani ditemi voi se è normale una roba del genere vabbè lasciamo giù le granate d'impulso anche se sono molto buone allora laggiù noi ci siamo da dove siamo arrivati e c'è qualcuno qua si scannino vado ci farebbe molto comodo un cecchino come quello ok forse se ne sono andati tipiatura Dove se ne siano andati Ma speriamo il più lontano possibile Quello lì non sapeva che io c'ero Quindi se non torno indietro E' a posto Allora è arrivato, sono arrivati Da dove mi hanno colpito E eh, vabbè Allora ragazzi, va siamo tornati Nella nuova partita, adesso andremo qua Così se riesco ve lo faccio vedere è fantastico, 85 di qui al Allora, speriamo che rimang rimanga basso Perché non voglio tenerlo troppo alto Ok comunque qui ci verrà tanta gente quindi speriamo che non ci riesco a farvelo vedere Allora scendiamo qua sotto perché è l'acqua che si vede Allora se si passa di qua eccolo qua Vediamo solo se prendiamoci un'arma poi ve lo faccio vedere Guardate c'è questa roba qui Che se picconi ti fa tra ti teletrasporta da un'altra parte di Megamall, guardate, da sotto. Ah, senza anche picconarlo, ti teletrasporta e basta. Ok. Va bene, stiamo trovando armi orribili. Sinceramente preferisco la pistola, quello. Bene, comunque spero che ci facciano altri facciano una teoria un po' più. Aiuto. Ecco perfetto. Bentornati. E... Questa è la continuazione sempre degli altri video. Ehm. Adesso proveremo ad droppare da un'altra parte perché abbiamo capito che qua non si può andare. Quindi. Proviamo a tentarci a fare qualcosa di un po' più lungo Andiamocela Andiamo a rifugio E non so perché Per un attimo non ha funzionato Ok io di solito quando troppo Vado sempre prima lì E poi vado un po' lì Però poi non so la safe si chiude lì Ci va più che bene Così ci facciamo anche un po' di legno Perché Vabbè e... Ok sento che c'è anche qualcun altro Forse che potrebbe venire qua da me Perché ecco infatti Quello laggiù Che Chissà cosa farò Pensavo non ci fosse niente In ordine inventario E Va bene Prendiamo una girosfera Non come si chiamano ste robe Non avevo mai sentito il rumore Che faceva sta palla C'è sta palla Sta Cosa Allora Qui non c'è niente Da sopra non c'è niente perfetto Entriamo qua ah, Qua sopra c'è qualcosa Non ho preso il pallino Questo... Aiuto. Anche lui ce l'aveva. E eh, ho due di vita. Se questo qua mi vedesse credo che sì. si arrabbierebbe un botto. Assicuriamoci solo che se incontrassi una qualsiasi altra persona sarei mortissimo. Guarda, non pensavo potesse essere così forte. Quest'arma infatti fa cagare, però è sempre meglio che non avere niente. Eh, non ricarchiamola perché abbiamo già trovato di meglio. Lancia granate di prossimità d'oro. Ce l'hanno anche lui, non la raccogliamo perché ce l'hanno anche noi. Speriamo di trovare qualche cura, perché non... Ah, mi sembrava però di aver visto un falò. Vediamo un attimo Ah, eccolo qua, infatti, il falò. Però magari prima troviamo delle bende. Perché sennò... Il falò non ci cura del tutto. E vorrei raccoglierlo, però quest'arma qui... È più forte. E lì non aveva delle bende... Sento ancora il rumore di una cassa da qualche parte, ma non capisco dove. Ah, tra l'altro siamo anche vicino alla safe. e degli scudini, che cambierei subito con quello, tra l'altro forse è meglio questa disposizione. E poi mi fa un po' strano perché non vedo più, eh, non mi ricordo cosa volevo dire. ma fate finta di niente, allora. Qua si sente... Perché è qua sopra, per forza. Quindi rompiamo qui. Ecco, infatti. Era nascosta, ma noi l'abbiamo trovata. Vediamo se troviamo delle bende. No, perfetto. La vita ci vuole bene. Ma qua ci vorrebbe ci prendesse anche solo un secondo la safe saremmo morti tra l'altro laggiù ho visto ma ah, c'è anche un fallo ok possiamo curarci quindi andiamo lassù prendiamo questo che è forte spacchiamo un po' di alberi e vabbè aspettiamo qua non ci sono neanche i corati del tutto perché non ha senso questa cosa delle le bende non ci sono qua sopra farebbero comodissimo delle bende ma noi naturalmente non le troviamo mai Prendiamoci ancora questo, anche se quell'arma lì è decisamente più forte. Ah ecco un altro falò qua, perfetto c'è pieno di falò qui. Nel frattempo prendiamo ancora quindi quest'alberi. Qua non vengo già più curata, ma vabbè, devo prendere Questo che era anche molto buono e il medikit, facciamoci il medikit. Oh. Però non aveva nessuna cura. Uno scudo ci avrebbe fatto molto buono. Vedete comunque quanto può essere buono quest'arma. Allora, mi è sembrato di vedere qualcuno là sopra, ma forse era un'impressione. Allora, nel frattempo noi cerchiamo dei funghi perché so che qua ne è pieno. E ho sentito un rumore strano. E forse è meglio che iniziamo a non distruggere gli alberi del tutto perché sennò iniziano a vederci, ok? Non abbiamo, non abbiamo più cure tra l'altro laggiù c'era la girosfera però non si so sa andarla a prendere abbiamo un minuto, credo che possiamo farcela questa partita sta andando bene quindi abbiamo fatto bene a venire in un posto isolato Ah, ditemi anche nei commenti se volete che porto dei video su Salve al Mondo, perché io me lo sto facendo tutto da solo. Però non so se voi volete che io registri, perché se volete lo faccio, non è che ho già iniziato. E quindi non so. è ah. laggiù. Grazie. no Vabbè sono morto scusate ragazzi sono dovuto tagliare questa parte ma è entrata una persona E vabbè non sono riuscito a colpirlo questa qua Se no mi avrebbe fatto molto a colpirlo ma mi hanno cecchinato Dai lui mi sa che mi ha cecchinato ma va